Di prima proprietà, prendiamo due numeri successivi, a ed a più 1, con a appartenente ai naturali, quindi due numeri naturali, allora avremo che il quadrato della media di questi numeri è uguale alla media dei quadrati dei due numeri successivi, meno un quarto. La dimostrazione è abbastanza semplice, basta... E basta svolgere l'equazione per ogni a quindi avremo 2a più 1 fratto 2 alla seconda uguale alla seconda più alla seconda più 2a più 1 fratto 2 meno un quarto qui a sinistra avremo 4 alla seconda più 4a più 1 tutto fratto 4 a destra avremo alla seconda più alla seconda fa 2 alla seconda quindi mettiamo tutto il suo denominatore e avremo 4 alla seconda più 4a più 2 fatto 4 meno un quarto quindi vedremo facilmente il caso successivo che 4 alla seconda più 4a più 1 fratto 4 è uguale a 4 alla seconda più 4a 1 fratto 4 da questa proprietà deduciamo il corollario la media dei quadrati di due numeri successivi a ed a più 1 con a appartenente ad n è maggiore del quadrato della media di questi due numeri cioè a alla più a più 1 alla seconda fratto 2 è maggiore di a a più 1 fratto 2 alla seconda. Questa proprietà e questo corollario mi servono per dimostrare un'approssimazione, quindi una seconda proprietà. La radice quadrata della media dei quadrati di A alla seconda più A più 1 alla seconda fratto 2 meno la media dei numeri più piccola di un decimo quindi cosa stiamo facendo? stiamo approssimando la radice quadrata della media dei quadrati è praticamente la radice del quadrato della media che in questo caso sarà la media stessa dimostriamo questa proprietà una semplice disequazione allora cosa avremo? radice quadrata di alla seconda più a alla seconda più 2a più 1 fratto 2 minore di un decimo più 2a più 1 fratto 2 quindi radice quadrata di 2a alla seconda più 2a più 1 fratto 2 minore di un decimo più a più un mezzo quindi radice quadrata di a alla seconda più a più un mezzo minore di a più 6 decimi. Un decimo più un mezzo fa 6 decimi. Semplifichiamo, avremo 3 quinti. Elevamo un bimb al quadrato e avremo a alla seconda più a più un mezzo minore di a alla seconda più 6 quinti a più 9 venticinquesimi a alla seconda e alla seconda si semplificano e avremo a meno 6 quinti a minore di 9 venticinquesimi meno un mezzo quindi Meno un quinto A minore di 18 meno 25 cinquantesimi. Meno un quinto A minore di meno 7 cinquantesimi. E quindi A sarà maggiore di 7 decimi. Quindi questo vale per ogni A appartenente ad N con a diverso da 0 aver dimostrato questa seconda proprietà permette di aver trovato praticamente un'approssimazione della radice quadrata della media dei quadrati di due numeri successivi questa approssimazione è esattamente la media di due numeri successivi quindi abbiamo un po' forzato la mano abbiamo trovato che la media di due interi successivi è circa radice quadrata della media dei quadrati i due interi successivi ad esempio se i due interi successivi sono 1 e 2 la media di questi due numeri è 1,5 la media dei quadrati di questi due numeri che sarebbero 1 al quadrato uguale 1, 2 al quadrato uguale 4 la radice quadrata della media di due dei quadrati si approssima a 1,5 1 più 4 fratto 2 10 quadrata di 5 mezzi radice quadrata di 2,5 quindi questa radice quadrata di 2,5 differirà per una cifra successiva alla cifra decimale in questo caso 1,5 xx Qualche cifra decimale, perché abbiamo dimostrato che la differenza tra queste due è minore di un decimo. Ora vi chiederete a cosa serve questa dimostrazione, queste due proprietà, a cosa servono. Queste proprietà servono per dimostrare una proprietà un po' più forte. Questa proprietà mi permetterà di avere una condizione sul secondo numero, sulla seconda cifra di un quadrato perfetto. Quindi proprietà 3 sia n alla seconda un quadrato perfetto, con n appartenente ad n. Questo quadrato perfetto sarà formato da un numero di cifre pari o un numero di cifre dispari. Se è cioè formato da cifre pari, quando lo divideremo a gruppi di due cifre partendo da destra, formeremo il primo gruppo di due cifre. Se è cioè formato da un numero di cifre dispari, quando lo divideremo a gruppi di due cifre partendo da destra, il primo gruppo sarà formato da una sola cifra stiamo ipotizzando che il nostro quadrato perfetto sia maggiore di 100 in maniera tale da essere formato da più di un gruppo di due cifre se il numero formato dai primi due gruppi di cifre partendo da sinistra separati dalla virgola questi due gruppi se questo numero si avvicina di più alla radice per difetto del primo gruppo, allora la seconda cifra di n sarà minore o uguale di 5. Se invece questo numero si avvicina alla radice per eccesso del primo gruppo, allora la seconda cifra di n sarà maggiore o uguale di 5. Il teorema è molto più complicato ad essere enunciato che ad eh, essere utilizzato perché ha più un utilizzo pratico come vedremo adesso questo teorema può essere enunciato con un se solo se quindi sia condizione necessaria che sufficiente ora abbiamo inserito l'uguale in secondo caso maggiore o uguale di 5 perché avendo un'approssimazione dovuta alla proprietà 2 minore di un decimo in certi casi come andremo a vedere potremmo avere per numeri formati da molte cifre quindi ad esempio 1,58 1,5 una seconda cifra decimale maggiore di 5 che andrebbe con un'approssimazione a farmi diventare questo numero 6 quindi escludendo la seconda cifra decimale poniamo un maggiore uguale evitando qualsiasi tipo di errore come facciamo dimostrare questa proprietà? ecco partendo dall'esempio radice quadrata di un quadrato perfetto ad esempio 2704 algoritmi classici ci fanno dividere il numero radicando a gruppi di due cifre partendo da destra e ci faranno fare la radice per difetto del primo gruppo di cifre ora per trovare la radice per difetto dobbiamo in qualche modo superare questo 27 col quadrato di un numero naturale compreso tra 0 e 10 avremo 5 alla seconda che fa 25 e se è la seconda che fa 36 in questo caso avremo la radice per difetto e la radice per eccesso noi sappiamo praticamente che il primo numero del risultato di questa radice quadrata sarà sempre il numero che ci dà la radice per difetto delle prime due cifre del primo gruppo di cifre in questo caso sono due quindi sicuramente il nostro risultato partirà con la cifra 5 ora la proprietà 3 deriva dalla, dalla proprietà 2 cioè dall'approssimazione che stiamo andando a fare cosa andiamo a fare? andiamo a fare praticamente la media dei quadrati la media dei quadrati cioè il numero che sta a metà tra 25 e 36 si approssima a meno di, di un decimo con la media tra questi due numeri, tra il 5 e il 6. Allora, cosa potremmo andare a fare? Aggiungiamo i zeri a questi due numeri, non so se è 25,00 o 36,00, e ci chiediamo 27,04 a quale dei due numeri è più vicino. Se è più vicino al 25,00, se più vicino al 36,00. In questo caso, colpo d'occhio, vedremo che 27,04 più vicino a 25,00. Come facciamo a stabilirlo? Basta fare una sottrazione, quindi meno 2.500 avremo 204, mentre 3.600 meno 2.704 avremo 896, e quindi sarà più vicino al difetto. In questo caso avremo che, essendo la media dei quadrati Esattamente a metà tra 2500 e 3600, ho visti con la virgola 25,00 e 36,00, e essendo la media dei due numeri 5,5, quindi esattamente a metà tra il 5 e il 6, la vicinanza di questo numero al 25, quindi essendo più piccolo della media di questi due numeri avremo che la radice quadrata di questo numero sarà inferiore a 5,5 per la considerazione fatta precedentemente nella proprietà 2 la radice quadrata di 27,04 essendo questo più piccolo della media tra 25 e 36 che è 30,5 e avendo approssimato il 30,5, la radice quadrata, cioè delle medie dei quadrati, con esattamente la media dei due numeri, quindi in questo caso 5,5, per la proprietà 2, allora anche la radice quadrata di 27,04 sarà più piccola di 5,5. Ma sappiamo che la radice quadrata di 27,04 è sicuramente maggiore della radice di 25 perché è maggiore della radice per difetto. Allora cosa abbiamo trovato? Che la seconda cifra della radice di 2704, possiamo ragionare con la virgola ma anche senza la virgola, la seconda cifra della radice di 2704 sarà un numero compreso, per precisione, tra 0 e 5, quindi avremo che la seconda cifra sarà minore o uguale di 5. Nel caso ad esempio di una radice quadrata di 3481 dividiamo il nostro numero gruppi di due cifre partendo da destra e facciamo la radice per difetto di 34 5 per 5 è 25 6 per 6 è 36 sappiamo che la prima cifra del risultato è esattamente uguale al difetto, cioè 5 e ci chiediamo qualcosa della seconda cifra Adesso 3481 è chiaramente più vicino al 3600. Se non è abbastanza facile da vedere, si può anche provare con una sottrazione, quindi fare 3481 meno 2500, 981, e 3600 meno 3481, 119. Chiaramente è più vicino è più vicino al 3600. E cosa si dice questo? Secondo la proprietà 2. La radice quadrata di 3481 sarà minore della radice quadrata di 3600, maggiore della radice quadrata di 2500, che sono radice per difetto e radice per eccesso, ma maggiore anche della radice quadrata della media tra 2005 e 3006, 3050. Questa qua è la radice quadrata della media dei quadrati. Ora la radice quadrata della media dei quadrati è approssimata a meno di una cifra decimale alla media tra il 5 e il 6. Il numero che ci dava il difetto, il numero che ci dava l'eccesso, quindi a 5,5 a meno di una seconda cifra decimale. Quindi abbiamo praticamente dimostrato che questo numero si troverà tra 5,5 e 6. La seconda cifra in questo caso sì io ragiono con la virgola chiaramente la chiamiamo cifra decimale ma io posso ragionare anche senza virgola tranquillamente la seconda cifra sarà sicuramente maggiore o uguale di 5 c'è un'altra proprietà anche se poco utile dal punto di vista pratico però interessante proprietà 4 se n alla seconda è un quadrato perfetto quindi con n appartenente ai naturali la penultima cifra di n alla seconda è dispari se solo se e nella seconda finisce col 6. Come facciamo a dimostrare questa proprietà 4? Ci servirà una tabella di valori. Ora allora, ragioniamo con le ultime cifre del quadrato perfetto. Il quadrato perfetto sarà un numero formato da certe cifre. Chiamiamo b la penultima cifra e c l'ultima cifra quindi dovremmo andare a fare una moltiplicazione delle ultime due cifre e andare a ragionare sulla penultima cifra e sull'ultima cifra ora, l'ultima cifra sarà data da c alla seconda la penultima cifra sarà data da due volte bc però andiamo a considerare che qui avremo anche il riporto di c alla seconda dobbiamo dare tabella dei quadrati per vedere tutti i riporti 0 alla seconda, 1 alla seconda 2 alla seconda, 3 alla seconda 4 alla seconda, 5 alla seconda 6 alla seconda 7, 8 e 9 alla seconda nel nostro caso 0, 1, 4, 9, 6 1 25 36 49 64 e 81 ora riporti avremo soltanto questi 1, 2, 3, 4, 6, 8 andiamo a fare la tabella moltiplicativa quindi da questo, questa parte metterò le C quindi la cifra dell'unità e da questa parte metterò la B cioè la cifra delle decine cosa dovremmo andare a fare? praticamente dobbiamo andare a Moltiplicare B per C, poi raddoppiarlo e sommare a questo il riporto di C alla seconda 0 per 1 0 per 2 0 più riporto che non c'è sempre 0, quindi in questi casi è sempre 0, 1 per 1 1. lo raddoppio 2 più riporto 0, quindi 2. 1 per 2, 2, lo devo raddoppiare, 4, più riporto di 0, sempre 4. 1 per 3, 3, raddoppio, più riporto di 0, 6, 8, 0. 2, devo moltiplicarlo per 1, 2 per 1, 2, raddoppiarlo e riporto che non c'è quindi abbiamo 2 per 1, 2 per 2, 4 2 per 2, 4 per 2, 8 2 per 3, 6 per 2, 12 ragioniamo sempre con l'ultima cifra a noi non ci interessano i riporti quindi eliminiamo tutte le cifre successive 2 per 4, 8 per 2, 16 2 per 5, 10 per 2, 20 andiamo col 3 e sempre nel 3 riporto, non c'è, quindi avremo 3 per 1, 3 per 2, 6, 3 per 2, 6 per 2, 12, 3 per 3, 9 per 2, 18, 3 per 4, 12 per 2, 24, 3 per 5, 15 per 2, 30. Vediamo il 4. Il 4 riporto di 1, quindi quando facciamo 4 per 1, 4 per 2, 8 più 1, 9, 4 per. 2, 8 per 2, 16, più riporto 17 4 per 3, 12, per 2, 24, più riporto 25 4 per 4, 16, per 2, 32, più riporto 33 4 per 5, 20, per 2, 40, più riporto 41 Continuiamo col 5 e riporto di 2 Quindi avremo 5 per 1, 5 Per 2, 10, con riporto di 2, 2 5 per 2, 10 per 2, 20 e riporto di 2, 2 col 5 avremo tutti i riporti che rimangono continuiamo col 6 e vediamo che ha il riporto di 3 quindi 6 per 1, 6 per 2, 12 e riporto di 3, 5, 15 6 per 2, 12 per 2, 24 e 3 27, 6 per 3, 18 per 2, 36 e 3, 39, 6 per 4, 24 per 2, 48 e 3, 51, 6 per 5, 30 per 2, 60 e 3, 63. Notiamo già che le uniche dispari sono quelle che provengono dal 4 o dal 6. Vediamo di completare la tabella. Comunicato la tabella cosa notiamo? Che le uniche cifre dispari quindi, che possono rappresentare la cifra delle decine del quadrato perfetto n alla seconda provengono da una cifra dell'unità di n che è 4 o 6 non sappiamo che 4 alla seconda è 16 e 6 alla seconda è 36 e quindi vedremo che anche n alla seconda avrà una caratteristica molto particolare, n alla seconda dovrà finire col 6. Beh, una proprietà interessante, anche se ancora non ho trovato nessun risvolto pratico.